e che sui miei video blog www.nutrizionistabrescia.com e www.daitcuriosidio.it potete trovare tutti i miei contatti anni fa si diceva di mangiare molto pesce perché è ricco di fosforo e questo avrebbe fatto bene al cervello e in realtà questa è una convinzione molto antica risale a qualche centinaio di anni fa e studi più recenti hanno mostrato che c'è un intervallo piuttosto sottile tra il troppo poco fosforo e il troppo fosforo, quindi è improbabile che la salute del, del cervello dipenda da questo. Certo è importante il fosforo, è importante che sia nella nostra dieta, è importante perché si mantenga sano anche il nostro cervello, ma non è l'elemento determinante che può migliorare con l'abbondanza la salute e il funzionamento di questo nostro importante organo. Alla fine si è scoperto che non era tanto il fosforo ad essere importante per la salute del cervello, quanto un tipo di grasso particolare chiamato Omega 3. Gli Omega 3 sono appunto dei grassi che eh, in chimica li chiamano polinsaturi. Sono dei, diciamo dei bastoncini ricurvi e questa loro forma è importante anche per la loro funzione. Però ne parliamo tra un attimo. Nel nostro organismo le forme attive di Omega 3 sono quelle chiamate DHA ed EPA. E sono dei bastoncini piuttosto lunghi. Le fonti principali di questi eh, Omega-3 sono i pesci e le alghe. In particolare, sono i pesci azzurri quelli più ricchi di Omega-3. Io personalmente suggerisco di consumare i pesci piccoli, ad esempio le alici o gli sgombri, perché i pesci più grandi, come possono essere, per esempio, i pesci spada sono sì anch'essi molto ricchi di omega 3 ma è probabile che siano anche molto più inquinati rispetto ai pesci piccoli quindi sconsiglio di mangiare spesso pesci grandi e piuttosto mangiamo spesso pesci piccoli le alghe sono una fonte alternativa di omega 3 eh, tanto che spesso vengono usate anche come base per sintetizzare degli integratori di DHA ed EPA eh, però hanno il difetto che sono spesso anche molto ricche di iodio e quindi possono essere tossiche dal punto di vista dello iodio. Bisogna fare attenzione a non esagerare né con la frequenza né con la quantità. Ci sono altre fonti di omega 3, eh, soprattutto vegetali, e sono magari i semi di lino, eh, le noci, i semi di chia, eh, però questi non contengono DHA ed EPA, piuttosto contengono quello che viene chiamato acido alfalinolenico. Questo acido è un acido grasso, ovviamente, Omega 3 anche lui, però è più corto rispetto a DHA ed EPA e fa da precursore a questi ultimi. Quindi non è efficace nutrizionalmente come mangiare direttamente DHA ed EPA. Vediamo le funzioni degli Omega 3. Prima di tutto eh, abbiamo una funzione strutturale. Gli Omega 3 fanno parte delle membrane cellulari. Grazie alla loro forma piegata evitano di rimanere impaccati stretti e quindi rendono più fluide le membrane de delle cellule questo vuol dire che ne migliorano il funzionamento l'esempio ideale per parlare di questa funzione è la mielina la mielina è un componente fondamentale del sistema nervoso si potrebbe approssimare grossolanamente come un manicotto di grasso intorno ai filamenti che collegano i vari neuroni e eh, la mielina è fatta anche da omega 3 che la rendono più funzionale quindi ecco perché gli omega 3 sono importanti anche per la salute del sistema nervoso altra funzione degli omega 3 è quella antinfiammatoria per capirla bene possiamo pensare che i grassi polinsaturi vengono utilizzati spesso anche come precursori di altre molecole come ad esempio delle molecole infiammatorie dei segnali che attirano i globuli bianchi e fanno partire l'infiammazione per proteggere il nostro organismo dai, dagli agenti esterni, dai patogeni. Le molecole proinfiammatorie, questi segnali proinfiammatori più aggressivi, derivano dagli omega 6, un altro tipo di acido grasso polinsaturo. Ora, il fatto è che è molto più facile prendere nell'alimentazione quotidiana gli omega 6 piuttosto che gli omega 3, perché questi sono presenti in molti alimenti, sono presenti negli alimenti eh, industriali banalmente cracker biscotti eh, oppure mh, negli oli di, di semi vari eh, ma anche nella frutta secca quindi è molto più facile prendere omega 6 piuttosto che omega 3 se riusciamo ad avere una buona quantità di omega 3 nella nostra dieta allora spostiamo l'equilibrio verso questi ultimi e diminuiamo l'effetto infiammatorio di questi omega 6 che altrimenti sarebbe un po' un'infiammazione generalizzata i grassi omega 3 sono particolarmente sensibili alla luce e al calore ad esempio se prendiamo l'olio di lino questo deve essere consumato solo a crudo deve essere tenuto in frigorifero non può essere consumato dopo 30 giorni dall'apertura quindi sono piuttosto delicati è importante quindi considerare anche il come si cucina il prodotto in modo tale da mantenere il più possibile questi acidi grassi completi attivi se prendiamo il pesce fritto dal punto di vista degli omega 3 è ovviamente totalmente inutile gli omega 3 sono tutti andati tutti denaturati ora escludendo il pesce crudo che è sicuramente un'ottima fonte di omega 3 ma potrebbe essere anche un problema sanitario possiamo vedere che anche altri tipi di cottura possono dare una buona quantità di omega 3 tra i migliori abbiamo la cottura al vapore al microonde eh, ma anche la sobollitura e la cottura al forno in questo modo riusciamo a mantenere una buona quantità di omega 3 nel prodotto bene questo è tutto e voi conoscevate l'olio di lino? sapevate che doveva andare in frigorifero o magari preferite il sushi? raccontatemelo qui sotto io sono Giuliano Parpaglioni e se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta un saluto a tutti